Ciao a tutti! Oggi prepareremo la marmellata di uva. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono uva nera dolce, zucchero e succo di limone. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta abbiamo eliminato i semi interni dell'uva. Mettiamo all'interno del boccale l'uva. lo zucchero e il succo di limone ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 8 riunire sul fondo del boccale con la spatola chiudiamo con il coperchio senza il misurino al posto del misurino metteremo il cestello e cuocere per 40 minuti 100 gradi velocità 1 Adesso proseguire la cottura per 10 minuti, temperatura varoma, velocità 2. La marmellata è cotta, trasferiamola in dei barattoli di vetro sterilizzati. Marmellata di uva. Grazie e alla prossima ricetta.